ciao a tutti e benvenuti al canale benvenuti a una nuova gara siamo a road atlanta negli stati uniti e stiamo guidando la nostra amata roof questa appunto è la roof Cup quello che state vedendo in questo momento è il giro lanciato per le qualifiche l'ho lasciato eh, perché sul consiglio di un amico pensato, abbiamo pensato mi consigliava di commentare eh, il circuito spiegando più o meno come con che marcia lo prendo come Viene effettuata la curva, le frenate, i punti di frenata. Spiegare un pochettino qual uh, è appunto il circuito. Road Atlanta. Road Atlanta è un circuito che devo dire che, che mi piace. Ha le sue peculiarità. <ride> ha diverse curve completamente cieche. Se non sai esattamente come prenderle, se non hai dei punti di riferimento, è facile uscire fuori traiettoria e fuori vista di quindi di conseguenza e comunque sia non fare dei buoni tempi. Comunque, questo è il rettilineo Da qui inizia la prima curva che già è abbastanza tecnica. Scalare, frenare leggermente, scalare di quinta fino alla quarta. Questa è una delle curve cieche, come vedete non si vede ed è seguita da uno shikan, shikan che si prende di terza, cercando di non salire troppo sul corda. Altra curva cieca, questa poi che finisce in una serie di curve veloci con staccata, frenata e staccata in terza, cercando di non salire su quel cordo all'esterno, è facile, molto facile il testa coda in questa curva. Qua si arriva a fondo di quinta, si scala fino alla terza, ma si potrebbe anche prendere di quarta. Altra curva semiceca, si vende di seconda. questa inizia un lungo, lungo rettilineo ti dà la possibilità quasi di riempire completamente la testa. E eh, finito, questo, finito questo lungo rettilineo finisce con una staccatona, con una grande frenata e cerca limite, quasi al blocco delle ruote per poi poter fare questa chicane di terza nella maniera più veloce possibile cercando appunto di evitare il cordo perché pure qui è facile fare il testa coda altra curva cieca che è proprio in discesa e questa curva si prende praticamente a tavoletta quinta, 200 ok vediamo che tempo abbiamo fatto siamo in questo momento sesti il livello è abbastanza alto del, del soft fra i concorrenti il primo ha fatto un tempo, per me, impossibile da raggiungere. Ma con gli altri, diciamo, a partire dal secondo, terzo, quarto, diciamo, sono tempi per posto raggiungibili. Comunque, vediamo un po' come facciamo questo giro. Il secondo si fa sempre più rilassato perché ormai fatto il tempo e quindi vai un po' più tranquillo. In questo momento stiamo facendo un buon tempo, siamo a mezzo secondo sotto il mio tempo migliore. In questo momento siamo a 70 centesimi, cioè decimi sotto al mio tempo. Sì, fino a questo momento stiamo facendo un buon tempo. Vediamo un po' come, come freno alla staccata. La fine del reclino è molto importante frenare al punto giusto nel troppo, nel poco, e cercare di andare il più veloce possibile. Siamo quasi un secondo sotto il nostro tempo. Tempone ragazzi, tempone. Tempo, il mio miglior record E terzo tempo, è terzo tempo. Davvero contento del, del, mio, del mio tempo. Se non sbaglio, se vedo bene la macchina numero 13, quindi diciamo che sono in classifica come posizione, come qualità di guida, dovrei essere il tredicesimo. Siamo no, piloti ben, ben, ben più bravi di me. Ma comunque, questa è una work in progress, è una carriera. Ok, sta per partire la gara. Siamo, come diciamo, terzi. Via. cerchiamo di mantenere la posizione siamo un po' all'interno in maniera da non lasciare spazio oh. ok si sono toccati dietro ci sono toccati uff ho salito un po' troppo sul cordolo si perde tempo questa serie di scicane per queste curve sono bellissime occhio al cordolo Fino adesso tutto clean, tutto pulito. Uh, allora un po' là, è salito sul cordolo. Pure in questo caso si perde tempo perché non si può accelerare a fondo. E infatti c'è quello di dietro incollatissimo. Mi ha preso la scia mi metto all'interno per cercare di mantenere la posizione ok cos'è? c'è riuscita manteniamo la terza posizione no mi è passata all'interno ho dovuto frenare per non prenderci e questo certo mi ha fatto rallentare un bel po' no cazzo ci siamo toccati mi ha buttato un po' fuori io è vero che sono, entrato, sono arrivato un po', un po' lento perché ho, ho dovuto frenare per non vedermi quando mi ha superato quello davanti però lui è entrato un po' aggressivo io no, stavolta non ho decelerato e ci siamo toccati comunque va bene abbiamo perso quattro posizioni va bene cerchiamo di mantenere queste e vediamo se si può guadagnare qualcosa non perdiamo la scia facciamo un bel gruppetto di macchine bella gara fino adesso tutto sommato ah, in questa chicane abbiamo guadagnato un bel po' con quelli davanti con la macchina rossa soprattutto la scia la scia quasi me lo, quasi lo tamponavo uh, frenatona vedete, ho frenato, quello di prima è entrato e mi ha messo la macchina dentro e ci siamo toccati non puoi fare queste cose sia importante dietro eterno parallelo con quelli di dietro ah, quasi si toccano la curva è bellissima la fai quasi dicevo, in pieno di quinta 700 110 Comunque ragazzi, sto girando lento, ho fatto 1.23, considerando che la qualifica ho fatto 1.21, capite bene che yeah. qualcosa non sto facendo bene. Vediamo, cerchiamo di concentrarti, adesso sono sotto il miglior tempo. Per me adesso il gruppo si è, si è stabilizzato. C'è questo trenino dove io faccio parte uh, non l'ho presa benissimo, l'ultima curva con questa curva, trucco di questa curva è cercare di fare il meno possibile, cercare, andando molto delicato sul freno, e passare dalla quinta, quarta, e prenderla di quarta a 170. Abbiamo quello attaccato di dietro, ma l'importante è che no, è uscito la macchina rossa, peccato, stavo facendo una bella gara. Noi abbiamo, come si chiama Jonathan, quello di dietro ci sta attaccato a poco più di mezzo secondo da, da parecchi giri, non riesco a levarmelo di, di torno, ma noi facciamo la nostra gara, quindi abbiamo la macchina rossa andata via, abbiamo davanti il quinto a un secondo e sei, credo che sia, alcanza, cioè che sia raggiungibile, sapevo sono dovuto mettere all'interno perché mi aveva preso la scia e stava cercando di passarmi ho coperto l'interno nella sci questo mi ha fatto solo perdere tempo con quello davanti adesso è a due secondi e passa 1.22, facciamo un pochettino meglio qualcosa a da quello davanti ma già una l'abbiamo sempre di dietro e se mi arriva attaccato in questa curva nel rettilineo mi prenderà la scia e ce già di nuovo pronto a superarmi uh, è andato lungo è andato lungo uh, quasi si, si, si specialica nel vuoto, è riuscito a controllarlo quindi adesso l'abbiamo un secondo e mezzo dietro che è la fine adesso bella e nonostante la, il contatto e la perdita dei posti Era una bella sta risultando gradevole vediamo se riusciamo a prendere il quinto no no no per favore per favore no no no no che cazzata, che cazzata, no, no, no, no, no, no. Eh, Tagliamo la benzina, cerchiamo di ripartire il più possibile, le gomme non le vogliamo togliere. 44 secondi possiamo ripartire, no, non ci voleva, che cazzata! cioè in quella curva non sono mai uscito, mi sono distratto per guardare tipo, il, il, il, il, quando ci separava quello di dietro e sono andato un po' largo, la ruota sull'erba e ho perso il controllo, della macchina mi si ma è, è intraversata all'interno no, che okay, cavolata, no, cioè come, come rovinare una gara, cioè da terzo ai box. dodicesimo in questo momento dodicesimo io possiamo di andare fa ah, che, che cazzata Ok, abbiamo il primo che quasi ci doppia ci ha doppiato adesso il secondo derek qualche secondo da noi. dodicesimo cioè da terza a dodicesimo. Male ragazzo, ormai dobbiamo impegnarci di più. D'altronde questa tipo è il canale su YouTube si è aperto perché è la storia della mia carriera in Erasing. Io sono in Erasing da qualche mese e della progressione da zero a quello che sono arrivato fino adesso chiaramente ho bisogno di essere più costante di non fare cavolate del genere come quella di prima c'è una progressione che va fatta l'unica cosa che posso fare adesso è cercare di recuperare, se posso, qualche posizione vabbè ah è successo qualcosa al, all'undicesimo in questo momento dovrei essere l'undicesimo, nonostante il relato di a 12 e ancora perché non si è attualizzato ma dovrei essere l'undicesimo quindi quello, quello che posso ambire in questo momento è cercare di cercare di raggiungere il decimo e almeno cercare di arrivare tra i primi dieci. e Racing, premia i primi dieci, già a partire all'undicesimo non ti premia così tanto. I primi cinque sono quelli che proprio guadagnano un bel po' di punti se riesci a arrivare tra i primi cinque, ma già i primi dieci vengono considerati già come una, una gara ben fatta. Quindi, in questo momento, il mio obiettivo, almeno arrivare al decimo e abbiamo il decimo a 12 secondi sono molti però ancora manca, manca un bel po di, di cara e basta anche che Derek faccia, faccia qualche errore per prenderlo in un paio di curve queste sono macchine che vanno molto rapide in un paio di, di secondi ti ho raggiunto 1,23, poi certo è vado così <ride> veloce lo raggiungerò presto, 1,23 è un tempo basso, posso fare 1,21, l'ho fatto in qualifica, se facessi 1,21 ogni giro sicuramente a Derek lo prendiamo, quindi questo è concentrarsi, decimo, come decimo, ok si è autoannullato lui da solo è uscito, no, è uscito qualcuno davanti perché Derek adesso è adesso avrebbe passato al nono quindi qualcuno da davanti si è, si, è, si è ritirato quindi adesso sono in decima posizione quindi quello che posso fare adesso è andare alla nona posizione quindi cercare di prenderlo e cercando anche nello stesso tempo di non disturbare i piloti che, mi hanno, che sono in un giro quasi davanti a me il primo mi ha doppiato no, tutti mi hanno doppiato infatti perché il colore è differente quindi essendo doppiato bravo, ho preso malissimo la chicane essendo doppiato se il secondo per esempio arriva dietro di me a meno di un secondo fanno uscire le bandiere azzurre e, e sarebbe obbligazione farlo passare, ma è correttissimo è giustissimo fatto. Loro stanno facendo la loro gara stanno guidando meglio di me, hanno fatto meno errori e un altro qua maledetto mi ha toccato che idiota hanno levato 4 punti di safety rating perché quell'imbecille mi ha toccato cioè, non mi vedi che sta arrivando hai cioè, hai 800 segnalazioni del gioco dove lo avverte che, che ti sto che sta arrivando una macchina veloce io l'ho visto ho rallentato l'ho pure schivato però se mi butti la macchina addosso come ti schifo guarda maledetta mi ha fatto perdere 5 secondi più o meno il nostro ritmo non era neanche schifoso vedete il secondo eh, c'è cioè la è più rapido di noi, però voglio dire neanche ci ha raggiunto un bel po' che lo abbiamo di dietro di noi e solo adesso lo vediamo negli specchietti. Quindi il nostro titolo comunque era sicuramente deve stare molto più avanti che dove stiamo. Ma ancora pecco di errori di giovinezza. Eh, se continua così. Il nono lo vedo lontano. Il numero uno si sì che è un altro pianeta, proprio un altro pianeta. Da quando mi ha doppiato, mi ha dato 14 secondi. Dai, il secondo e il terzo, cioè, più o meno girano come me o un po' più veloci di me. Almeno tipo il terzo gira sicuramente più o meno con i miei tempi ma il primo, è, il primo è un alieno e infatti ha ah, patente A, ha dei rating 4000 eh, non so quando, gli ho 1000 un altro pianeta Beh, è anche vero che non riesco a mangiare i secondi al nono mancano più o meno 9 minuti alla fine della gara, no, assolutamente no, mancano 13 minuti alla fine della gara, in alto nella, nello schermo ho inserito i tempi, i nomi e altre informazioni di tutti i concorrenti, a sinistra sono gli split, i tempi divisi per settori, il numero rosso che vedete più grande è la velocità media se sto andando più veloce o più lento cambia di colore quello più piccolo e rosso è il delta e in base al tempo totale quanto sto andando più lento o più veloce in questo momento sono più velo o più lento di mezzo secondo rispetto al mio tempo di ore ok e sta arrivando il secondo, mi sono messo sulla destra e gli ho detto di, di che sarei stato sulla destra di passarmi, di farmi superare, senza neanche Terezza. rallentare noi più di tanto. Terezza. Ok, più o meno pulito, non ci siamo capiti molto bene, mi ringrazia, grazie a te. quindi il prossimo che dovremmo stare attenti è il terzo un canadese spero che abbiamo a 4 secondi e 3 ci vorrà un po' se davvero va così veloce vediamo se riesco a starci un po' dietro al secondo sembra sembra di no. È effettivamente più veloce. Vediamo un poco il terzo Gian, Gian Sebastian. qua abbiamo a 3 secondi e 4. Siamo più, siamo più sullo stesso passo di Genze Passion questo rammarico ulteriore 10 minuti al termine della gara cerchiamo almeno di portarci questo risultato se passi non rimane stabile a ulteriore prova che più o meno andiamo al passo al passo dei privi Derek comunque sta andando a un ottimo passo d'altronde è la macchina numero 3 avrà avuto qualche problema in partenza ma comunque è uno dei piloti migliori in pista quindi non mi sorprende che, che vada così rapido girato l'ultimo giro in 1.22 e 16 tutto sommato non è, non è un, cattivo, un cattivo giro anche se Gian Zebastian ci, ci ha mangiato qualcosa vediamo negli specchietti li guardano in alto e a due secondi e mezzo lo riusciamo a vedere Yeah, manteniamo il distacco con James Sebastian, Derek sarà andato a 5 secondi, distacco con l'altro Derek, il nono, è più o meno stabile, 20 secondi, ormai è impossibile da prendere. canzere la Beh, il primo è veramente... a un passo incredibile, ha girato l'ultimo giro a 1.20 e 11. Un secondo in meno rispetto al secondo. È come 2-3 secondi più rapido di me a giro. No, rispetto all'ultimo giro io ho girato in, in 21.8 No, in 23, e lui è in 23 3 secondi di differenza, 3 secondi e mezzo di differenza Beh, vabbè, nessuna sorpresa Macchia numero 1, pole position Sicuramente il pilota migliore in gara Gian se passiamo ormai a 0.7, 0.8 A breve lo farò passare è successo qualcosa all'altro Derek, al nono, perché adesso dava 20 secondi di stacco da me, adesso è a 12. Deve aver fatto qualche, qualche fuoriuscita, qualche cazzata. Stavo pensando dove poter fare passare John Sebastian in una maniera sicura, però a questo punto dovrà aspettare il rettilineo, il lungo rettilineo. Non mi metterò a a rischiare niente per farlo passare adesso e ha perso pure qualcosa perché era 0,8 adesso è un secondo e 7, secondo e mezzo deve aver fatto pure lui qualche errore tutto sommato io comunque questo giro sto andando bene sono sotto il mio il mio record sono 0,31 decimi sotto il mio record il nono è ora 12 secondi Sta questo giro uh, sono mezzo secondo sotto del mio tempo record e infatti quasi lo batto faccio 21:43. il mio giro migliore fino adesso ora allora si spiega anche perché Gian Sebastian gli abbiamo dato 2 secondi e 4 abbiamo girato meglio, meglio di lui, 3 secondi e 1, adesso sì, stiamo girando meglio, 10 secondi dal nono, avessi girato così da più giri, chissà il nono era alla nostra portata, mancano ormai 3 minuti Quindi potevamo benissimo, partivamo terzi, potevamo benissimo mantenere la terza posizione. Abbiamo sicuramente il passo dei primi cinque, due minuti e mezzo alla fine. Abbiamo rifatto l'ultimo giro un secondo peggio rispetto al giro precedente. Siamo, vedi, giriamo in tempi incostanti. Non possiamo passare da 1.21, 1.22, 1.23. Avrei preferito fare sempre 1.22 costante che 1.21 e poi dopo fare 1.23. Ma, io, ripeto, questa è l'esperienza. se tutto va bene mancano gli ultimi due giri Gian Sebastian alla fine non è riuscito a superarci per il momento il nono ci ha ripreso tre secondi ormai niente che la decima posizione è la posizione che ci spetta ce la siamo cercata peccato che perché sentivo un buon feeling con la, con la macchina nella gara ci sono stato tempo ho fatto un errore troppo troppo grande che l'ho pagato caro senza passiamo resta un minuto o un secondo e due, ci ha rimangiato un bel po' ok l'ultimo giro, la slap come potete vedere nel riquadro in alto nello schermo sono l'unico di italiano avrebbe fatto piacere fare più onore all'Italia solo decimo peccato ma tutta sommata è stata una bella gara mi è piaciuto è stato divertente di esperienza come molte ultimamente L'unica soddisfazione è stata che il terzo non ci ha, ha riuscito, non riuscito a superarci. Forse sto parlando troppo presto. È un secondo e quattro. No, va bene, mancano le ultime punte. Non penso che neanche lui ci proverà per superare un doppiato. Non rischierà per niente. Quindi ci teniamo alla decima posizione. Spero che vi sia vicina la gara. nostri un paio di momenti interessanti quindi con questo niente ormai l'ultima curva del tirino ormai il decimo posto è il nostro spero che vi sia piaciuta la gara un saluto e a presto ciao a tutti un saluto